Hai usato con convinzione i pota-verbs della scorsa settimana? Cosa sei dietro a fare? Hai sorpreso i tuoi amici dimostrando loro coi fatti che questi pota-verbs hanno un'efficacia davvero maggiore rispetto ai banalissimi verbi della lingua italiana? Stai lì, guarda. Imparti al negozio d'animali. Molto bene. È tempo di approfondire la conoscenza dei pota-verbs. Preparati, perché sto per dartene due eccezionale. A non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanellina, perché nelle prossime settimane di Potaverbs verbs ne vedremo a bizzeffe. E ricorda, i potaverbs verbs somigliano ai phrasal verbs, ma c'è molta, molta più libertà, molto più relax. First of all You stay yeah. A volte l'avverbio c'è, altre volte no, a volte il verbo c'è, altre volte nemmeno lui. Goditele in tutta serenità, come disse Matteo a Enrico. Andiamo un hashtag. Enrico stai Caro amico campano con il vizio del gioco, se la tua amica che ha origini di seriate ti rimprovera in questo modo. Di questo passo mangerai fuori la casa. Non ti sta dicendo che smonterai pezzo per pezzo la tua casa e la mangerai in un prato, alla perda. Infatti, mangerai fuori è un semplicissimo pota verbs composto da mangiare e fuori ma che letteralmente significa vendere oppure Svendere. Da un bergamasco o da un bresciano puoi sentire esclamazioni di questo tipo Omai la casa Che tradotto letteralmente diventa Ho mangiato fuori la casa E cioè Ho venduto la casa Ovviamente si può usare per qualsiasi tipo di bene O mai affò la macchina Che tradotto letteralmente è Ho mangiato fuori l'auto Che sta per Ho venduto l'auto Ho mangiato fuori la moto Porca di quella You gotta stay relaxed. Ma quella fattura poi era stata pagata? Eh? Aspetta che ci guardi! Ci guardo è un altro potaverb molto diffuso tra tutte le classi sociali qui a Brescia e Bergamo. È molto semplice da comprendere anche per chi non capisce il dialetto. È la traduzione letterale di... Ah eh, aspetta che guardo! In italiano si direbbe... Controllo, verifico, faccio un'attenta analisi. Nel prossimo video scopriremo altri due potaverbs molto comuni. Nel frattempo, esercitati con fiducia con quelli imparati fino ad oggi. Vai a vedere gli altri video sui pota verbs, donaci un like e se sei un conterraneo Giude no, suggerisci i tuoi pota verbs da mettere nelle prossime puntate. Hai guardato se è arrivato qualcosa, suggerimenti nei commenti? Sì, aspetta un momento che ci guardo. 2,25 buono 25. esplicativo, diciamo, ah. cioè ho mangiato fuori la testa.